Quando eh, ci è stato proposto di curare questa mostra eh, all'occasione dei 700 anni della morte di Dante eh, è stata una, una sfida eh, veramente eh, particolare perché, eh, <ride> sì, eh, perché eh, da un lato il tema dell'inferno è un tema, un tema caro da tempo a mio marito e d'altra parte eh, il, il mondo di Dante è un, un mondo molto speciale, molto importante per gli italiani e molto caro anche a me e, e quindi eh, abbiamo abordato questo tema eh, in, in un modo mh, che eh, racchiude un po' la storia delle idee, la storia dell'arte e eh, il, anche il piacere di far vedere come Dante non sia solo un grande poeta italiano eh, e come la commedia non sia solo un testo poetico magnifico fondatore della, della lingua ma anche una grande figura europea perché eh, l'immaginario dantesco è un patrimonio comune di tutta l'Europa e abbiamo cercato di mostrarlo nella mostra che eh, raccoglie con più di 80 prestatori delle opere che vengono da tutta Europa. Mostra nostro inferno alle scuderie del Quirinale si può dire che completi il ricchissimo palinsesto delle celebrazioni dantesche in occasione del settecentesimo anniversario della morte di Dante. La mostra riguarda dunque la straordinaria fortunica iconografica dell'inferno di Dante durante i secoli, ma anche una profonda riflessione sulla persistenza del concetto di male, di dannazione, ma anche di salvezza, di delitto e castigo durante i secoli. E alcune sale della mostra sono dedicate alla traslitterazione dell'inferno in terra con una meditazione sui fenomeni della guerra, dello sterminio e della follia. La mostra però si conclude come, così come si conclude la cantica di Dante e cioè con un messaggio finale di salvezza, di speranza e di redenzione. L'ultimo famosissimo verso della cantica e uscimmo a rivedere le stelle, è il segno dell'ultima sala della mostra che presenta i meravigliosi cieli stellati di Hansel Kiefer e Gerhard Richter e le straordinarie immagini che provengono dallo spazio attraverso la sonda Hubble. La mostra rappresenta anche un grande sforzo organizzativo e produttivo con prestiti che vengono da quasi 90 prestatori da tutti i paesi d'Europa che hanno concesso ben 232 opere. Un'altra grande sfida che le scuderie del Quirinale assumono nei confronti di anniversari importanti fondamentali per la cultura non solo italiana ma anche europea. È una mostra che insolitamente mette insieme al titolo anche l'autore, l'ideatore di questa mostra, che è Jean Clair, figura leggendaria del mestiere di fare mostre come processo intellettuale, quindi è anche una mostra opera, una mostra firmata da un grande intellettuale europeo, che, eh, a cui abbiamo demandato la missione di trasformare nel linguaggio delle mostre un concetto, che è un concetto... Ed che appartiene all'uomo fin dalle origini, che è il pensiero su che cosa succede dopo la morte e la minaccia di un castigo dopo la morte, particolarmente nella, nella codificazione che è a partire dal 300 da Dante e che diventa il, lo stereotipo per tutta la cultura occidentale. È una mostra fondamentalmente divisa in due parti. Le scuderie del Quirinale hanno due piani espositivi di e quindi questa cesura architettonica diventa anche una cesura del linguaggio espositivo. Al primo piano è raccontata la, la vicenda, la storia, le, le caratteristiche anche geologiche dell'Inferno, la struttura dell'Inferno, gli abitanti dell'Inferno, così come ci vengono raccontati da chi all'Inferno è stato, uh, Ulisse, Enea, la discesa di Gesù Cristo al limbo e poi Dante, l'ultimo grande visitatore dell'inferno, in grado di tornare e di raccontare quello che ha visto. Quindi noi conosciamo l'inferno attraverso gli occhi di questi viaggiatori e il primo piano racconta tutto quello che soprattutto Dante ci ha descritto di questo luogo sconosciuto ai vivi. Il secondo piano della mostra invece eh, eh, recepisce invece quell'immagine dell'inferno che abbiamo noi sulla Terra attraverso l'attività diabolica dei, eh, dei sovrani dell'inferno, di Lucifero, dei diavoli, di Satana ed in generale del demonio. Questo avviene attraverso una serie di, diciamo, di fatti terreni che sono le tentazioni, l'induzione al peccato dell'uomo e quindi tutto il secondo piano è dedicato a quanto noi diciamo recepiamo dell'inferno nella nostra vita terrena e a quel punto c'è una una trasformazione e un passaggio logico fondamentale, ma chiarissimo, attraverso le opere che diventa effettivamente quando l'inferno diventa la nostra stessa vita. E questa è una cosa che pertiene soprattutto alla, al mondo moderno, all'Ottocento, al Novecento, la nascita della psicanalisi, la devastazione delle guerre, delle, delle guerre eh, devastanti, la, guerra, la prima e la seconda guerra mondiale. Quindi l'inferno sulla terra, l'inferno della follia, l'inferno dell'alienazione, l'angoscia del vivere, e questo diventa un tema che, interior, che l'uomo interiorizza ed è tutto eh, raccontato in una serie di opere, soprattutto dell'otto del Novecento, nel secondo piano, e che culminano con la rappresentazione del male assoluto interna per come l'uomo lo ha conosciuto, che è identificato con lo sterminio, con la Shoah della Seconda Guerra Mondiale. Alle mie spalle, una delle opere fondamentali che descrivono ecco, l'orrore, il, il, il raggiungimento del punto più basso della disumanità, agli occhi dell'uomo. La mostra però non finisce qui, come in Dante, finisce con l'idea di liberazione dall'inferno, con una speranza di uscita dall'inferno, a rivedere le stelle, l'ultimo verso della Divina Commedia, e la meditazione sulle stelle, sul cosmo, sull'assoluto, diventa l'ultima sala della mostra, con un campionario di rappresentazioni delle stelle, delle galassie, dello sguardo rivolto all'insù da parte dei più grandi artisti contemporanei, Kiefer, Richter, Thomas Roof e altri, che, sono, che danno effettivamente una, un viatico per un'uscita eh, liberatoria dalla claustrofobia dell'inferno.